Persone telecomandate. Impossibile. O forse no. Con il seguente contributo, CLAT TV, segue l'invito del dottor Vernon Coleman a diffondere il suo breve discorso anche in altre lingue. Già negli anni 70, il dottor Coleman aveva scritto due libri scottanti su degli esperimenti scientifici che sono in gran parte sconosciuti alla generazione di oggi. Chi ascolta attentamente le sue spiegazioni troverà difficile scrollarsi di dosso l'impressione che l'impossibile possa lo stesso accadere proprio nei nostri giorni. Vorrei iniziare leggendo un estratto da un libro scritto e pubblicato in Gran Bretagna nel 1977. Penso che lo troverete importante. Citazione. Da oltre un secolo i medici sanno che quando si inseriscono dei fili nel cervello e ci si fa passare una carica elettrica, si verificano diverse reazioni in diverse parti del cervello. Un filo infilato in una parte fa muovere una gamba, lo stesso filo collegato ad un'altra parte del cervello provoca una contrazione del braccio. 50 anni fa sapevamo che i medici riuscivano ad usare la stimolazione elettronica per indurre il piacere, eliminare il dolore e richiamare ricordi persi. Con gli elettroni il paziente può essere controllato abbastanza efficacemente a distanza. Può essere portato a mangiare, dormire o lavorare. Anche il suo appetito, la frequenza cardiaca, il calore corporeo e gli altri fattori possono essere monitorati e controllati. Questa è sempre ancora la citazione dal libro del 1977. I ricercatori hanno dimostrato che i gatti accarezzevoli possono essere trasformati in bestie aggressive stimolando specifiche parti del loro cervello. In un esperimento drammatico, il dottor Delgado della Yale University School of Medicine in America ha cablato un toro con degli elettrodi e poi si è messo al centro di un'arena indossando un mantello e portando un piccolo trasmettitore radio. Il toro si è infuriato, ma è stato fermato dal dottor Delgado premendo un pulsante sul suo trasmettitore. Il toro si fermò bramendo a pochi centimetri dal dottor Delgado. Il dottor Delgado ha riferito che gli animali con elettrodi impiattati nel loro cervello eseguono una varietà di risposte con affidabilità prevedibile, come se fossero giocattoli elettronici sotto controllo umano. «Esperimenti simili erano già stati condotti con gli esseri umani in quel periodo. I pazienti selezionati avevano tutti dimostrato di essere pericolosi e di avere stati mentali incontrollabili». Fine della citazione. Non mi serve il permesso di leggere questo estratto perché è tratto dal mio secondo libro, chiamato Paper Doctors, pubblicato da Morris Temple Smith a Londra nel 1977. Ci sono alcune recensioni del libro sul mio sito web sotto la biografia e il pulsante di contatto. A proposito, parlando di sito web, suppongo che ci sia un sito internet che ha pubblicato il mio vecchio indirizzo di posta. Temo che questi indirizzi non funzionino più da dieci anni. Purtroppo Paper Doctors è fuori stampa da anni e per la cronaca ho detestato gli esperimenti allora come li detesto adesso. Sono lieto che il governo britannico sembri ora aver accettato che gli esperimenti sono inutili. Anche se ho scritto tutto questo negli anni 70, Delgado ci stava lavorando negli anni 50 e 60 e il suo lavoro era solo l'inizio di una storia di cui la maggior parte delle persone, e includo la maggior parte dei medici e degli scienziati, non ha mai sentito parlare, che solo ora si avvicina ai suoi capitoli finali. La maggior parte della gente non sa quanto erano importanti allora e quanto lo sono adesso. Fu Delgado e persone come lui che iniziarono il lungo e lento viaggio per controllare il corpo e la mente umana. Ci sono sempre stati, naturalmente, due prerequisiti essenziali per controllare le persone a distanza. Uno è che avete bisogno di un modo per impiantare un qualche tipo di ricevitore nel corpo umano. Nel corso degli anni i ricevitori disponibili sono diventati sempre più piccoli. Oggi la gente pensa ancora ai microchip come a piccole cose che si possono prendere e tenere tra le dita, come quelle che si possono trovare in un telefono cellulare. Ma alcuni microchip oggi sono molto più piccoli. Puoi tenere un mucchio di questi cosi su un'unghia. Se ne potrebbe mettere uno in una siringa e riceverlo attraverso un ago o uno spray nasale, così piccolo. Non che qualcuno voglia iniettarsi un microchip, ovviamente, anche se ad altre persone potrebbe piacere farlo da sole. La seconda necessità è un trasmettitore e questo non è affatto difficile, hai bisogno di un qualche tipo di palo alto o pennone o un edificio alto, un, ed un albero. E poi metti il tuo trasmettitore in cima in modo che possa inviare i suoi messaggi su una vasta area. Molto semplice, qualcosa come un radiotrasmittente, o suppongo come una di quelle cose che mandano segnali ai telefoni cellulari. Dovrebbe essere un po' più sofisticato dei vecchi segnali dei telefoni cellulari, naturalmente. Quindi è tutto ciò di cui avete bisogno. Un piccolo chip nel corpo della persona che vuoi controllare, un trasmettitore per inviare i messaggi. Se sei un medico pazzo, qualcuno pazzo e vuoi controllare una persona, sarebbe un gioco da ragazzi. Basta dire loro che si vuole fare un'iniezione per proteggerli da, non so, un'influenza o qualcosa del genere. Nella siringa ci sarebbe un piccolo ricevitore e poi si avvieterebbe un trasmettitore sul tetto della casa di fronte all'appartamento e poi si potrebbero inviare messaggi per fargli fare quello che si vuole puoi renderli tristi o arrabbiati o felici o contenti, potresti farli correre o combattere o semplicemente passare tutto il giorno a letto. Ricordate, questo è quello che ha fatto il dottor Delgado più di mezzo secolo fa. Non è una novità. Naturalmente, se volessi fare la stessa cosa per molte persone, avresti bisogno di molte persone che ti aiutino. Per esempio, diciamo che sei una persona molto cattiva e vuoi controllare tutta la popolazione. Puoi far fare alla gente quello che vuoi. Puoi farli taccheggiare o commettere un omicidio o votare per qualcuno o commettere un suicidio o qualsiasi cosa tu voglia che facciano. Se si volesse una popolazione piccola, si potrebbe fare in modo che tutti smettano di voler avere figli. Sarebbe terribilmente facile. Ricordate che il dottor Delgado ha fatto questo più di mezzo secolo fa. È solo che i suoi ricevitori e trasmettitori erano un po' ingombranti doveva attaccare il ricevitore in cima alla testa dell'animale o dell'uomo e poi usare un trasmettitore che teneva in mano. Se tu volessi fare tutto questo, la prima cosa è che dovresti essere molto ricco, molto ricco, qualcuno con molti soldi e molti contatti. In realtà un miliardario, suppongo, è qualcuno con non troppa morale e avresti bisogno di qualcosa da iniettare nelle persone, suppongo che dovrebbe essere una droga o qualcosa del genere, e poi avresti bisogno di qualcuno che conosce il software per aiutare a inviare e ricevere. E poi avresti bisogno di persone che hanno accesso a un sacco di tralicci e tetti alti dove poter mettere il trasmettitore. Ma niente di tutto ciò sarebbe buono se non si avesse un motivo per iniettare le persone. Non si può andare in giro a fare iniezioni a milioni di persone senza motivo, idealmente dovrebbero essere tutti spaventati da qualcosa, quindi sarebbero decisi a farvi fare l'iniezione. Poi potreste mettere i vostri piccoli ricevitori nella roba da iniettare, potrebbero facilmente passare attraverso l'ago, potresti iniettarglielo nel naso o qualsiasi cosa tu immagini o come vuoi farlo, si potrebbe dire a tutti che si prenderebbero la peste o qualcosa del genere, se non ti permettessero di dar loro il tuo meraviglioso antitolo. Penso che potrebbe funzionare, ma perché questo accada? Dovrebbero avere molta paura di qualcosa e questo non sarebbe possibile perché avreste bisogno di alcuni esperti che dicano che c'è un momento di grande panico in arrivo o già presente, quando in realtà non c'è. Quindi dovresti inventare qualcosa o trovare qualcosa e poi esagerare. O potresti trovare qualcuno che non è molto bravo in quello che ha già fatto, suppongo, e fargli fare una previsione che spaventerebbe a morte tutti. E poi dovresti tenere la gente davvero spaventata. Si potrebbero tirare tutti i media dalla tua parte. Si potrebbe spaventare la gente ad accettare ogni tipo di regole, e restrizioni. Potresti dire alle persone che se non fanno quello che gli dici di fare, allora la cosa spaventosa, qualunque essa sia, diventerà peggiore che mai. E avresti bisogno di alcuni esperti e consulenti, preferibilmente qualcuno che abbia connessioni con le aziende che producono le cose che vuoi dare alla gente, e si potrebbe promettere loro il maggior numero di cose possibile. Probabilmente avresti anche bisogno di alcuni politici piuttosto avidi e alcuni politici compiacenti. Ma non sarebbe davvero possibile organizzare tutto questo e inoltre c'è un altro problema perché dovresti tenere le persone separate per essere sicuro che i messaggi che invi raggiungano i singoli destinatari. Bisognerebbe avere persone in piedi a diversi metri di distanza l'una dall'altra per tutto il tempo e certamente non ci sarebbe modo di convincere la gente a farlo. Quindi non potrebbe mai funzionare, neanche se qualcuno volesse. Grazie per aver guardato un vecchio su una sedia e grazie per tutto il vostro sostegno e incoraggiamento. Per favore copiate e condividete i video su Twitter e Facebook ai quali non è mai stato permesso di partecipare, non li avevo messi su BitChute o su altre piattaforme. Difondiamo la verità. Se volete fare una traduzione sarebbe assolutamente fantastico. Se i miei video scompaiono, andate sul mio sito per scoprire dove potete vederli. Le trascrizioni di tutti i miei video, compreso il numero crescente di quelli vietati, sono sempre sul mio sito web. Se fate un po' di brainstorming e visitate i media del mainstream, poi create dei commenti chiedendo agli altri di guardare questi video qui per trovare la verità. Se tutte le persone che guardano questo video qui aiutano una o due persone alla settimana a vedere la luce, allora tutte le sciocchezze finiranno prima che tu possa dire sciocchezze. Questo canale non è stato monetizzato, non ho approvato nessuna pubblicità e non c'è nessuna sponsorizzazione. Se volete vedere altri video da me, iscrivetevi al mio canale perché non sono sempre facili da trovare. Anche se a volte sembra così, ricordatevi che non siete soli. Sempre più persone si stanno svegliando. Credo fermamente che vinceremo questa battaglia insieme. E ricordate, diffidate del governo, evitate i mass media e combattete le bugie. Grazie per aver guardato.